Bianca Azei a Battiti Live dopo la paura, il ritorno in tv. Battiti Live, il ritorno in tv di Bianca Azei. Bianca Azei ritorna in tv dopo la paura dello scorso giugno. La cantante. Fidanzata da circa due anni con Max Biaggi, ha dovuto affrontare un periodo difficile a causa dell'incidente che ha coinvolto il compagno lo scorso giugno. L'artista sarà ospite questa sera di Battiti Live, in onda alle 21,15 su Italia 1. La cantante milanese presenterà il suo nuovo brano, Abbracciami perdonami gli sbagli, sul parco del festival organizzato da Radio Norba. Bianca Azzai regalerà al pubblico di Italia 1 anche il suo successo sabremese, ora esisti solo tu, dedicato al compagno Max Biangi. L'artista è tornata a sorridere dopo l'incidente di Max Biangi. Ieri sera la cantante ha postato su Instagram una foto accanto al pilota, visibile in fondo all'articolo, con questo commento. Buonanotte io e te. Sereniti, l'amore muove il mondo. Scampato il pericolo per Max Biaggi, dopo il brutto incidente a Latina durante le prove degli internazionali di supermoto, la coppia ha ritrovato la serenità. Bianca Azei a battiti live Stasera, la cantante ritrova il sorriso. In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Bianca Azzèi ha usato parole illusiviere per il compagno Max Bianchi. L'artista non si è espressa riguardo un possibile matrimonio con lui ma ha confessato di avere un forte istinto materno e di volere in futuro dei figli. Per il momento la cantante si gode la ritrovata serenità con il compagno dopo il brutto incidente che lo scorso giugno ha fatto temere il pen. Questa sera la tornerà protagonista in tv, sarà infatti ospite del Radio Norba Battiti Live in onda alle 21,15 su Italia 1 con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra i protagonisti di questa sera anche Gigi D'Alessio, senza Anna Tatangella. Il cantante presenterà il suo nuovo brano, regalando i suoi successi del passato.